amici, sono Laura Gioia. Ricordatevi che io sto a casa, state a casa anche voi. Io sto a casa, io sto a casa, che io sto a casa, state a casa anche voi.